L'Italia è uno stato dell'Unione Europea ed è soprannominata il bel paese. Infatti in Italia puoi trovare tutto per le tue vacanze, mare e spiagge stupende, ma anche montagne e laghi per gli amanti della natura. L'Italia è divisa in 21 regioni, due di queste sono isole, la Sicilia e la Sardegna. Roma è la capitale e si trova nella regione del Lazio, a metà tra il sud e il nord. A Roma si trova anche uno stato autonomo, che è lo stato del Vaticano, dove vive il Papa. Le regioni d'Italia sono molto diverse tra di loro. Si parlano diversi dialetti, che a volte sono incomprensibili, e ci sono monumenti antichissimi. Puoi anche trovare un'ampissima varietà gastronomica. Ci sono infatti molti piatti tipici nelle varie città, e diversi modi di cucinare pasta, pesce, carne e risotto. La pizza però la puoi trovare in tutta Italia ed è la più buona del mondo. Ciao!